Ciao amici, benvenuti ad una nuova puntata di Essere DJ oggi. E Benissimo. È che se che se che è eh, così eh, Nessuna nessuno Eh, questa critica è eh, Ah, a eh, dicevamo vero che non dovevamo essere b ah, ok sì sì sì okay. eh, no è scherzo vivere di musica è... soltanto dal lato social ci sono tutti questi profili truccate beh in realtà no 6.000 brani a settimana Questo qua. Ed è un ebook molto carino. Che DJ sei? Che DJ vorresti essere? Ho parlato molto fino adesso. Eh, anche di settimana in settimana. Perché il rischio è quello di... Eh, che mi preme sottolineare e continuare a discutere con tutti voi. Spotify. Un bel po' di anni fa andavamo al Jason. La composizione, l'arrangiamento, l'editing, il mixaggio e il mastery. Sei about me. When the I'm without La tua campana Portarti dietro Pesta Tutto. Ecco alcuni esempi. Oh, no, no, sì, no eh. come tu... Il video che vedete qua. Quindi evito io di stare a fare la scheda la recensione di ognuno ma vi lascio qui il link qua sotto eh, con questo grafico qui che vediamo in realtà questo grafico non fa altro che mettere insieme le due grandi vedi completa con una buona interfaccia le mix le playlist quindi ci puoi fare tutto è non semplice triste ed essere veramente rapido e incisivo e soprattutto veloce riesce a impostare le tracce a cambiare che al contrario è un po' più macchinoso se vogliamo un po' più complicato oggi bisogna fare un po' più fatica quante volte vi sarà capitato a qualcuno una buona idea sia la minima parte del successo di un'impresa perché ci sono anche tantissimi altri fattori di uno di questi ne parleremo anche in modo più approfondito in un video specifico Rino Cerrone è un'idea di Claudio DJ Eclipse ovviamente che si appassiona all'arte del DJ innanzitutto un bel mi piace poi seguimi anche se non conosco la strada ciao eh...